Buon Natale a tutti quanti, a voi che mi seguite, bentornati nel mio canale, vi auguro delle bellissime feste e in questo giorno natalizio voglio parlare con voi del dropshipping da Amazon a Ebay se è fattibile, se è sostenibile, se possiamo davvero farlo, se si può fare profitto, se è consentito da Ebay andiamo a affrontare tutti questi argomenti, quindi resta con me e sono sicuro che ti interesseranno molto Comprare la merce da Amazon, inserire l'indirizzo del cliente e spedirla al cliente finale. È possibile? Allora, in parole povere, sì, possiamo farlo, possiamo mettere in vendita la merce su eBay che noi compriamo da Amazon e la spediamo al cliente finale. È un business model che tantissime persone fanno, che io faccio, è sostenibile, seppur con le proprie problematiche, seppur bisogna sapere cosa si sta facendo. E può portare profitto bisogna ovviamente avere la giusta strategia ne ho parlato già diverse volte in questo canale oggi vado a rispondere a un po di domande che mi avete fatto nel tempo prima cosa è sostenibile eh, come business eh, perché abbiamo i prezzi più alti in confronto ai venditori amazon perché le persone dovrebbero comprare da noi parole povere sì è sostenibile ho fatto un intero video dedicato a questo le persone comprano da noi perché le persone sono abituate ad acquistare su, su eBay, eh, non tutte le persone vanno a cercare il prezzo migliore, gli interessano semplicemente i tempi di spedizione, la piattaforma e il loro metodo di pagamento preferito, eh, la loro familiarità con, con diciamo, la piattaforma dove acquistano, e non tutti stanno a guardare eh, i 5 euro in più, i 5 euro in meno durante un acquisto, quindi è totalmente sostenibile non abbiate paura di vendere a prezzi più alti, perché quello che io vedo eh, in, gi in giro, ok, nei gruppi Facebook o anche parlando con alcuni di voi, è che c'è questa tendenza ad avere paura a vendere a margini più alti, tendenza che bisogna avere per forza il prezzo migliore nel mercato, ragazzi non funziona così il mercato, anzi la maggior parte delle volte quelli che hanno i prezzi migliori sono quelli che non guadagnano di meno, eh, pensate, se tutti volessero avere il prezzo migliore non ci sarebbero eh, le vendite a prezzi alti diciamo i marchi di lusso, non ci sarebbero i negozi prestigiosi non è che perché una maglietta la, la compri da Gucci sia migliore rispetto a una che compri nel negozio eh, di paese ma sicuramente la qualità sarà alta, però questo non implica che la qualità non Si alta anche nell'altro perché se andiamo a prendere una maglietta 100% cotone, come 100% cotone a 200 euro e 100% cotone a 30 euro, quindi non c'è tanta differenza. Ovviamente, qual è la differenza sostanziale? Nel brand, nella capacità di marketing della Gucci rispetto al negozio di paese, e questa è questa la differenza. Quindi, non abbiate paura sui prezzi. Non, non concentratevi sull'avere il prezzo migliore, concentratevi ad avere il target migliore, cioè le persone che vogliono spendere per quel prodotto. Questo sia che fate dropshipping, sia che fate private label. Qualsiasi cosa facciate, non, non, non focalizzatevi sul prezzo, ma focalizzatevi sul target, abbiate le persone pronte a pagare per ciò che offrite. Non puntate a raggiungere tutti quanti. Questo per quanto riguarda il prezzo. Per quanto riguarda eBay. È consentito su ebay allora ragazzi il dropshipping su ebay è consentito questo diciamo una volta per tutte è consentito e non è consentito su ebay la rivendita dai marketplace come amazon o come walmart questo non, è, non, è, non vuol dire che non potete farlo vuol dire che ebay potrebbe o non potrebbe come tra l'altro dicono loro nei termini e condizioni applicare delle restrizioni ai vostri account non vi banda per questo non vi sospende per questo le uniche diciamo indicazioni ci possono essere il cosiddetto flag dell'account abbassamento della visibilità delle vostre inserzioni alla ricerca del pubblico significa che se fate dropshipping da Amazon o da altri marketplace le vostre inserzioni riceveranno meno impressioni meno visualizzazioni dalle persone su ebay rispetto a un account non flaggato il flag non viene immediato potete anche ci diciamo, evitare il flag a lungo termine utilizzando dei medi medi di cui parlerò nel canale in cui ne ho parlato anche in modo approfondito su dropshippingchilometrizero.com, trovate il link in descrizione ci sono i modi per arginarlo. ma questo anche se venite flaggati non vuol dire che non volete fare profitto siamo sempre lì io lavoro con account flaggati e anche con account non flaggati, gli account flaggati mi portano i profitti come gli account non flaccati mi portano più profitti ovviamente poi ci sono i vantaggi e i vantaggi non è il tema del video vi prometto che farò un video dedicato al flag e ai vari metodi di, di lavoro eh, stavamo parlando della... Eh, se ebay consentisse questo metodo di, di lavoro ebay non lo consente ufficialmente ma non vi applica sospensione, non vi applica restrizioni io stesso farò anche un video e vi mostrerò dove ammetterò mi sto drop da, clienti, vi sta facendo dropshipping da, Amazon nell'assistenza clienti vi farò vedere che non succede assolutamente niente, anche perché ragazzi i dropshipper su ebay sono per forse il 70% dei venditori, quindi ebay non conviene assolutamente diciamo, buttare giù i dropshipper. Eh, non abbiate paura quindi di questo ovviamente dovete sapere cosa state facendo le persone che vengono sospese vengono bannate non è perché fanno dropshipping ma è perché non conoscono ebay e non conoscono la piattaforma per com come non farsi sospendere perché come sospende ebay, sospende Amazon sospende Shopify Payments shop tutti quanti li sospendono se non sai cosa stai facendo quindi non è a causa del dropshipping ma è a causa della non conoscenza della piattaforma di vendita quindi su eBay potete fare dropshipping, potete anche usare Amazon, potete usare tutto quello che volete. L'importante è che stiate dentro alcuni parametri e che abbiate buone metriche e ovviamente un servizio clienti a top. Eh, si può fare profitto con il, il dropshipping su eBay? Assolutamente sì. Si può fare anche tanto profitto, a posto che sappiate scalare e sappiate cosa state facendo. Il profitto ovviamente ragazzi dipende, ho fatto anche un video di recente su questo, dipende dalle vostre immagini, dipende dal vostro business model. Potete fare dropshipping su eBay comprando da Amazon e spedendolo, spedendo i prodotti con i giusti accor accorgimenti, potete fare tanto profitto perché ovviamente ragazzi, poi voglio anche chiarire una cosa, eh, che le persone mi dicono sì ma eh, su, su Amazon i prodotti cioè i prodotti sono sempre meno costosi su Amazon rispetto a eBay eh, chiediamo una cosa è che molti pensano che siccome su eBay trovano prodotti meno costosi non possono vendere lo stesso prodotto a una cifra superiore vi spiego come funziona eBay eBay ha 22 milioni di venditori e ha non ricordo bene esattamente la cifra ma milioni centinaia di milioni di annunci ebay è un motore di ricerca come google ora il motore di ricerca funziona in diversi modi tramite alcuni algoritmi non è che un acquirente cerca e gli viene mostrato sempre il prezzo più basso non funziona così quindi anche se avete, non avete il prezzo più basso su ebay non vuol dire che non vendete. il motore di ricerca funziona a parole chiave per dare il miglior prodotto che diciamo eh, si incalza con le caratteristiche ricercate dal cliente, perché l'interesse di Bay, come ogni motore di ricerca, è dare il risultato migliore per quello specifico al cliente. E ora, se io cerco una tazza, che okay, non è detto che io voglio la tazza più economica, io magari voglio una tazza grigia, voglio una tazza di ceramica, una tazza con una determinata capienza. Non, è, non mi interessa se è la più economica di eBay, quindi andrò a cercare tazza grigia di, di ceramica da qua, da un, non so la capienza della tazza, andrò a mettere un numero e un, una determinata capienza e eBay cercherà di darmi il miglior risultato per la mia ricerca. Quindi non è che voi dovete per forza avere il prezzo più basso, dovete avere i prodotti ricercati per un determinato target, ottimizzare quei prodotti. Eh, con le parole chiave, con, con le foto con tutte le opzioni che ebay vi dà per cercare di essere al risultato più alto nel motore di ricerca quindi in prima o in seconda pagina che quando voi cercate tazza su ebay vi spunteranno forse 200-400 pagine quindi è ovvio che non è detto che tutti quelli in prima pagina abbiano il prezzo più basso hanno le caratteristiche migliori per la vostra ricerca quindi il punto è questo poi ragazzi un'altra precisazione un dropshipping su ebay non funziona come il dropshipping su shopify può anche funzionare, potete avere un prodotto, potete avere 10 prodotti soltanto personalmente a me piace un altro tipo di strategia che è la strategia dei grandi numeri cos'è la strategia dei grandi numeri? ne ho parlato in modo approfondito in diversi video la strategia dei numeri indica di non essere un negozio monoprodotto, perché con il monoprodotto, per quanto possa essere cercato, poter, possa vendere, potete fare quello che volete anche su Shopify, non poi l'interesse di trend per questo prodotto finisce. E vi ritrovate a cercare un altro prodotto. Un circolo infinito. Non è una buona idea a lungo termine. Una idea a lungo termine, specialmente per ebay, perciò che ne vale la mia esperienza e invece di essere un negozio di monoprodotto essere un centro commerciale avere centinaia o migliaia o decine di migliaia di annunci che ottimizzate nel tempo che man mano svuotate e riempite il negozio di articoli semplicemente che vendono così in qualche mese vi ritroverete in negozi pieni di articoli che ci hanno venduto e continueranno a vendere quindi immaginate un piccolo negozio che vende solo tazze è un grosso centro commerciale che vende tazze, mappamondi, diffusori, piante, cioè, chi è che fa più profitto per quante tazze si possono vendere, le persone, il centro commerciale che ha più prodotti, avrà sempre più visite, perché le persone sanno che possono guardare, possono andare in giro e possono trovare più oggetti. Questa è la strategia che io utilizzo e che vi consiglio per fare dropshipping da Amazon eBay. Poi, ovviamente, potete applicare anche se usate gli Express se usate altri fornitori. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, spero di avervi dato eh, informazioni utili, vi chiedo gentilmente di iscrivervi e mettere like al video, di condividerlo con le persone nei gruppi che pensate che possa essere utile, vi ringrazio a tutti quanti di seguirmi e vi auguro nuovamente buone feste. Ciao ragazzi, alla prossima!